The cat sat on con informazione fiscale Rosi Delia che ogni giovedì ci aiuta a capire come muoverci fra le maglie del fisco, dell'economia e delle nuove regole. Buongiorno Rosi Buongiorno a voi e bentrovati e bentrovate. Oggi parliamo dei pagamenti con POS tra eh, gli articoli contenuti nell'ultima bozza del testo, del disegno eh, di legge di bilancio si tratta anche appunto questo tema. In pratica eh, si aprirebbe la maglia dei contanti di sì, è proprio così, cambiano le regole che eh, portano commercianti e eh, professionisti ad accettare i pagamenti con POS eh, inizialmente questa nuova soglia eh, era stata eh, fissata a 30 euro eh, sì. sale con il disegno di legge di bilancio eh, firmato ormai eh, da Mattarella eh, a 60 euro, quindi se sembra in questa fase essere confermata dico in questa fase perché i lavori parlamentari eh, devono ancora partire entrare sì. nel vivo e tutto può ancora cambiare. Per capire la portata di questa novità eh, vale la pena fare un passo indietro sul, sull'obbligo di accettare i pagamenti con POS eh, per commercianti e professionisti. Viene introdotto nel 2014 ma eh, per, una, per molti anni eh, resta un obbligo eh, a metà potremmo dire perché non ha Accompagnato da sanzioni uh -huh. quindi si è discusso eh, nelle ultime leggi eh, di bilancio eh, di introdurre sempre eh, una sanzione che è arrivata soltanto il 30 giugno scorso ehm, rafforzando un po' questo incentivo diciamo, ad, a, ad utilizzare eh, i eh, pagamenti tracciabili perché poi di questo oh, si tratta certo eh, Cambiando l'obbligo cambiano quindi anche eh, le sanzioni, cambia l'applicazione delle sanzioni. Eh, che cosa vuol dire? Che non possiamo più effettuare dei pagamenti eh, mh, tramite post con carte e bancomat eh, sotto i 60 euro, non è così. Vuol dire che però il commerciante o il professionista non è tenuto ad accettare ehm, questo pagamento, può rifiutare e non incorre in sanzione. Quindi non La si sanzione... potrà più bere il caffè e pagare col banco, Matt? Ecco, tanto per per comprare eh, il pane fare... no, e, e pagare con la carta di credito, ecco, non si potrà più si fare si questo. Si può fare in accordo con uh, eh, il, il panettiere certo, certo, o certo. il business, insomma, nel momento in cui mm. eh, c'è una condivisione di intenti su questo si può fare, altrimenti eh, diciamo, non si può invocare l'obbligo esatto. di... Ecco, Esatto. Uh, cambia con le regole eh, insomma, mh, proposte eh, in, questa, in questa fase di lavori sulla legge di bilancio Quindi il negoziante fino a 60 euro potrà diciamo, rifiutare il pagamento con la carta inizialmente si era parlato eh, di, di 30 euro come limite massimo invece adesso siamo arrivati a, a 60 questo a partire da quando? questo uh, partirebbe dal primo gennaio ah, 2023 mm. e fa il paio con il nuovo limite uh, anche questo inserito nella legge di bilancio per l'utilizzo dei contanti che sì. passerebbe a 5.000 euro mm -hmm. una precisazione sì. su questo si tratta di regole che uh, vanno un po' ad erodere uh, le, um, i passi che uh, gli ultimi governi hanno, hanno fatto uh, per uh, favorire l'utilizzo di uh, mezzi tracciabili per i pagamenti e eh, Mattarella su questo ha eh, sottolineato l'importanza di continuare un programma di eh, lotta all'evasione anche quindi attraverso l'incentivo diciamo, all'utilizzo di pagamenti tracciabili, centrale anche per eh, l'applicazione del PNRR Quindi pagamenti col POS, ovvero carta di debito, eh, carte prepagate, carte di credito, i commercianti da gennaio potranno rifiutare potranno rifiutare il pagamento fino a 60 euro potranno pretendere il contante, ci sono molte critiche su questo, eh? soprattutto da parte delle associazioni dei consumatori che eh, in qualche modo accusano il governo di favorire l'evasione e, e anche di mandare in fumo anni di battaglie perché l'utilizzo delle, delle carte per i pagamenti è sempre stato oggetto di discussione peraltro Carlo Cottarelli mh, qualche giorno fa ha chiamato questa disposizione innocenti evasioni, non so se l'hai letto No, questa definizione particolare mi è sfuggita <ride> devo dire Rosy diamo una rapida occhiata ad altri temi Certamente, sempre dalla legge di bilancio sì. arriva anche eh, qualche eh, buona notizia per i cittadini e per le eh, cittadine, ehm, con una riduzione dell'IVA dell al 5%, quindi dal 10 al 5% per i eh, prodotti di igiene femminile, parliamo di assorbenti mm -hmm. non compostabili, eh, perché queste, le, le, le ultime novità avevano ehm, interessato soprattutto i prodotti compostabili e anche i prodotti per l'infanzia. Eh, eh, buone notizie anche per chi vuole acquistare eh, una casa nel 2023 eh, perché sono confermati i bonus casa per i giovani under 36. Mm -hmm. e, ehm, con sembrano sempre il, diciamo, il condizionale o comunque eh, bisogna rimanere sempre nel campo delle ipotesi finché non si arriva all'ok all okay definitivo sulla legge di bilancio eh, sembrano essere in arrivo anche delle maggiorazioni per gli importi dell'assegno unico mm. Bene, abbiamo preso nota di tutto Questi altri approfondimenti su informazionefiscale.it Grazie a Rosi Delia e a giovedì prossimo Ciao Rosi Grazie e c'è una novità, l'Agenzia delle Entrate dà due mesi di tempo in più eh, per inviare la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid. È un provvedimento questo firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini che sposta il termine eh, per eh, l'invio dell'autodichiarazione dal 30 novembre quindi due giorni fa, al 31 gennaio del 2023. Il termine in realtà eh, ha già avuto una proroga perché inizialmente era fissato al 30 giugno di quest'anno, poi è passato al 30 di novembre, quindi due giorni fa, come ho detto. Eh, perché c'è questo ulteriore, questo terzo rinvio? Perché negli ultimi giorni ci sono state difficoltà nell'accesso al registro nazionale degli aiuti di Stato, eh, che è l'operazione necessaria a reperire le informazioni eh, utili alla compilazione delle dichiarazioni da inviare poi in maniera telematica all'agenzia delle entrate quindi ricordatevi eh, termine ultimo il eh, 31 gennaio del 2023 bene detto questo noi diamo eh, la linea alla redazione adesso c'è l'informazione di giornale radio la radio libera di informare